ok, notate che sono entrato con un utente free e completamente da zero e non ho nulla dentro ora, quello che eh, vogliamo fare è di eh, unirci alla classe eh, che eh, ho creato con l'utente pro ora, l'utente pro eh, ha una classe ecco, se vedete l'utente pro che ho creato io una classe e gli ho dato un codice 3gl59 quindi adesso andiamo nel mio, uh, nel mio uh, spazio, quello vuoto e apriamo andare, a andare nelle classi e facciamo join class e ci mettiamo il 3gl59 facendo join vedete che si ottiene un base di escape room valido fino al 7 febbraio okay? quindi a questo punto io che non sono pro posso entrare dentro il compito e dentro il compito eh, che c'è scritto di seguire i miei video del, della Classroom e dentro questo video posso creare praticamente un environment completo quindi ad esempio posso partire da una scena vuota e vedete che posso usare praticamente tutti gli environment disponibili per esempio questo e se vado nella library vedete che ho tutti gli entry disponibili quindi compresi ad esempio i building che sono questi in city, city, del building quindi per esempio questo che mettiamo e quindi abbiamo, possiamo costruire la nostra, um, la nostra applicazione. Notate anche che quando facciamo l'upload, non abbiamo più in, almeno per, finché dura questa, questo, questo codice, cioè circa un mese, non abbiamo il limite dei 10 modelli. Adesso poi faremo un video per spiegare meglio come funziona. È tutto.